ciao allora oggi inquadratura completamente diversa dal solito con questa meravigliosa tovaglietta in carta ebbene sì perché voglio provare con voi a fare questo kit crystal experiment di the eh, tiger allora intanto lo apriamo perché è una novità anche per me e la novità anche per me anche l'inquadratura quindi portate pazienza per tutto tiriamo fuori tutto che carina allora dunque dunque dunque dunque qui ci sono tutti i pezzi e iniziamo dalle istruzioni direi eh, bene ci sono più effetti attenzione che altro raccomandazioni contenuto mh, come eseguire l'esperimento oh ci piace allora colorare tutte le singole parti con il pennarello in notazione più si colorano più vivaci risulteranno i cristalli Ah, quindi l'immagine è questa: che sono questi due, ma da tutte le parti, solo dalla parte. Aspettate, che pennarello? Dov'è il pennarello? Eccolo qui: uh, io. allora pennarello. Ok, quindi questa che parte un po' più ruvida, mentre questa è liscia. Andiamo a colorare tutte le parti. Ok, iniziamo con il pennarello a colorarle tutte. Partiamo. Ah, di giallo? Ok. Giusto, è un pulcino Colorato. dunque adesso cosa dice arrotolare la striscia attorno alla base di plastica è possibile legare le due estremità tramite le incisioni per fortuna che ci sono le immagini perché non ho capito niente di nuovo Ah, comunque due dice una volta colorato anche se non lo dice di dividerlo e di che ci sono le immagini, queste due parti, che forse erano andranno a dividere prima, ma noi le dividiamo adesso. Ecco qui. Come lo metto? Così? Da colorare anche il dietro solo davanti e se noi colorassimo anche il dietro oddio non è proprio un pulcino precisissimo eh forse qui è da aprire un po di più ecco vedi ok più o meno cosa dici di farla? 3 che non capisco ah di aprire tutti, ah e eh, guardate di aprirli tutti quanti? quindi così? ah ma allora va colorata anche l'altra parte ditelo ok allora ce l'abbiamo fatta adesso dobbiamo aprire tutte quante le... le penne quindi apriamo tutte le penne così qua viene via un po il colore aspettate che ci ripasso perché noi lo vogliamo bello vivido anche qui ok Ma se noi lo mettiamo in piedi e poi dopo lo apriamo non è più comodo scusate scusatemi è eh. dove lo devo mettere in piedi qui fissarlo nei quattro punti ok allora uno due tre e quattro fissato così no e adesso lo apriamo Sembra di fare l'albero di Natale, in poche parole. Sapete quando aprite la bite? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ecco qui. un po' spellacchiato come pulcino comunque va bene poi andiamo avanti allora, ci dobbiamo mettere la testa non so come e la strisciolina la striscia d'erba dice nelle immagini alla fine mentre qua dice da rotolare la striscia attorno alla base in plastica allora la striscia che è questa, come la faccio la striscia? Come la rotolo? Ah, ma devo staccarla e ditelo: ok, e questa qua va intorno così perché l'erbetta. Do come la leggo così uh, ci sono più o meno i dentelli oh signor i dentelli ci sono da una parte non dall'altra lì gli facciamo noi i dentelli tra un po' vado ad aspettaci la colla lo vedo molto precario oddio ma è larghissimo Ma se non andassimo a incollare beh vabbè intanto teniamolo così perché è così che va no? in esterno si sì. poi andiamo a metterci la testa oh signora sì, anche la testa così è un po come mettere la punta della bite prete presente oddio l'albero di natale che in base a dove va la punta è perché è la parte più bella poi la testa è molto eh? Um, ok Adesso caliamo questo bellissimo pollo con la testa. Ok, ecco, saluta saluta Pollo Beh, che è poi un pulcino. Andiamo avanti con le istruzioni. Oh Madonna santa, allora mm. preparare quindi la soluzione versare 20 ml di acqua calda di un rubinetto 65 gradi utilizzare un termometro nel baker. dov'è 65 ml come fa a ah no 20 ml quindi sarà tutto questo oddio sarà da 20 ml a ah, 20 ml dalla riga peccato che non c'è la riga qui fa vedere che 20 ml dalla riga qui fa vedere che non c'è la riga ok vado a metterci l'acqua calda molto calda ed è più o meno così attorno ah, subito allora, rieccoci qui. Mister Pollo, ti sposti un secondo? Grazie, perché qui andiamo a mettere l'acqua. Che dobbiamo andare avanti a leggere che cosa dice. Eccoci qui. Dice Aggiungere metà della bustina contenente fosfato monopotassico. Mescolare utilizzando la spatola finché il sale non si sarà sciolto. Versare tanto il contenuto e continuare a mescolare. Ok. Allora, per adesso devo metà farla mescolare e poi aggiungere l'altra ok vabbè oh, con la nostra bellissima spatola e questo è il contenuto della bustina che ci vorranno quindi le forbici immagino ne so se metà, mettiamocene un po' e con la nostra meravigliosa spatolina mescoliamo na na na na na na na na ah, quando l'acqua torna limpida vuol dire che è sciolto andiamo a mescolare intanto che mescolo farò danni ma andiamo a leggere anche cosa dice Ve lo leggo fuori camera perché devo mescolare dice di mescolare finché la polvere non si sarà completamente sciolta ok possiamo farcela poi lasciare raffreddare la soluzione e poi versarla all'interno della base di plastica Posizionare il pollo in un luogo sicuro lontano da correnti d'aria e fuori dalla portata dei bambini. Trascorsa qualche ora il pollo sarà ricoperto di cristalli. Ok, allora direi che il più è fatto. Qua direi che è completamente sciolto, ma continuiamo a mescolare ancora un pochettino. Qua c'è il mister pollo. ma così con la spatola non sento più niente comunque continuiamo a mescolare un secondo intanto vi faccio vedere mister pollo eccolo qua che è così diciamo che forse ci dovrei mettere un attimo di colla da qualche parte perché non è proprio la cosa più precisa di questo mondo però è carino ok si è macchiato anche lì adesso Ah, devo lasciare raffreddare, quindi facciamo che ci rivediamo okay, tra allora, 5 È Passato minuti. il tempo, qua si è raffreddato. Ora voglio ridere a mettere questa parte l'acqua dentro qui senza bagnare la carta. Quindi io direi che la carta la togliamo, ecco. E poi come, come lo verso dentro? Così. Vola! Senza perderne una goccia. E adesso possiamo rimettere il pratino. Ecco qua. E questo è mister pollo così allora adesso sono le va bene facciamo passare qualche ora da adesso che comunque è 17 e 30 facciamo passare un paio di ore lo mettiamo da qualche parte lontano da tutto e vediamo con gli aggiornamenti l'aggiornamento intanto è che la parte sotto della carta Si sta completamente imbibendo d'acqua. Uh, ho visto un punto, mannaggia. L'ho visto attraverso lo schermo e non... Dove non c'è il giallo, aspettate. Ecco qui. Allora, prima e vediamo primo aggiornamento dopo un'ora, l'ho messo davanti alla finestra solo per farvi vedere un attimo. Eccolo qua. Allora c'è l'acqua sotto, ha preso l'acqua, infatti vedete che è un po' bagnato, ecco, e ha bagnato anche la testolina, però per il resto nessun aggiornamento, ma è passata solamente un'ora. Allora, Vedremo. aggiornamento, sono passate ben sei ore e guardate, si inizia a vedere qualcosa. Poco poco, c'è ancora dell'acqua dentro, ma si inizia a vedere. Comunque ormai è sera, quindi lo riguardiamo domani. Per arrivare alle 24 ore che dicono loro, lo guardiamo domani pomeriggio. Ma non lo guardiamo anche domani mattina per un piccolo aggiornamento. Certo che inizia appena, appena i cristalli, non proprio quello che dicono loro. Fup, pieno. Ma comunque qualcosa... come qui cioè, con l'ultimo aggiornamento. Allora, sono passate esattamente 24 ore. E no, cioè, guardate. Ci sono un sacco ecco ad avvicinarvelo si vedono un sacco ma è bellino sono delicatissimi eh, perché attenzione perché appena si toccano cadono e si vedono però sono bellini ecco diciamo che poverino è un po' molto spennacchiato però è carino alla fine l'esperimento comunque ha funzionato volevo provare a muovere un pochino le carte, però, secondo me si sì, eh, cadono tutti, quindi lo lasciamo così. È bellino. Ha funzionato. Mister Pollo ha funzionato. Considerate che era in una, eh, in una busta sorpresa di The Tiger quindi, comunque, sia neanche pagato. Bello, simpatico e poi è stato divertente da fare. Quindi, fatemi sapere se vi ho tenuto compagnia e se vi è piaciuta questa idea. Da fare assieme per intrattenimento, se l'avete provato anche voi, se magari a voi era venuto un pochino meglio io. Comunque, con Mister Pollo vi saluto e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, anche solo un pochino per la pazienza che ci ho messo io per cercare di farlo, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella Mister Pollo. Dov'è la campanella? Esatto, ecco lì sotto, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao.